Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, in questa nuova lezione del corso di arabo per principianti. La lezione di oggi sarà sulla lettera Fa', ossia Harful Fa'. E come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera Fa' con le vocali corte e con le vocali lunghe facendone degli esempi di parole. Allora possiamo incominciare alla barakatillah. Fa', Fatha. Fa, fa, fa, domma, fu, fu, fa, costra, fi, fi, fa, suco, f F, E ora vediamo degli esempi di parole. Fa, feth, ha fa fa fahdun fahdun traslitterazione fahdun e vuol dire leopardo o anche ghepardo fa fatḥa fa fa farāsha tun traslitterazione faroacetun e vuol dire farfalla fe damma fu fu fornon fornon traslitterazione fornon e vuol dire forno Fe damma fu fu fu solun, traslitterazione fusulun e vuol dire stagioni Fe kasra fi fi finge un traslitterazione finge un e vuol dire tazza o tazzina fe costra fi fi fi fickeretun traslitterazione Fikretun, e vuol dire idea. Fè, <sus> sukun. Fè, f. son. Qafsun, qafsun. Traslitterazione, qafsun, e vuol dire gabbia. Fa sukun F. F. Miftahun. Miftahun. Traslitterazione. Miftahun. E vuol dire chiave. E ora vediamo le vocali lunghe. Fa. fetha Alif. Fa. Fa, fa, d'amma, wow, fu, fu, fa, kasra, ye, yeah, fi, fi, e ora vediamo degli esempi di parole. Fa, ha, alif, fa, fa. Ferrison, Ferrison, traslitterazione, Ferrison e vuol dire cavaliere. Fe, dom, wow, fu, fu, fulun, fulun traslitterazione fulun e vuol dire fave fa kasra ya fi fi filun filun traslitterazione filun e vuol dire Elefante. Ecco, con quest'ultimo esempio abbiamo finito la lezione di oggi. Quindi, anche oggi vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione, inshallah, che sarà sulla lettera Af. Alla prossima!